Ciao ragazzi, allora bentornati alle mie lezioni, come, prom come avevo promesso il nostro amico eh, Antonio, che è uno di quelli che mi segue di più, eh, gli devo, cioè un <ride> lo faccio con molto piacere, e inauguro una sezione dedicata al timing, quindi a tutto quello che riguarda la parte proprio ritmica dello strumento, quindi per chi ha problemi appunto su sul timing, per chi vuole approfondire eh, lo studio di ritmiche più complesse, chi vuole capire come poter eh, programmare appunto un, uh, un percorso di studio su questo argomento. Allora, io come sempre eh, diciamo come metodo didattico utilizzo la mia esperienza, ovvero eh, cosa, quali sono gli elementi essenziali che mi hanno fatto migliorare il mio timing. E vi racconto un piccolo aneddoto, Qualche anno fa, diversi anni fa, eh, quando io avevo già studiato scale, arpeggi, jazz, brani molto complessi, eh, andai da un insegnante per altri motivi, insomma, per perfezionare altre cose, e mi fece notare che, eh, sì, suonavo eh, appunto roba molto complessa, conoscevo tantissimi argomenti di armonia, di teoria, però mi chiese suonami, eh, fate conto, un brano tipo Every Break You Take, non mi ricordo se era quello in particolare, comunque un brano in ottavi me lo fece registrare e me lo fece riascoltare mi prese eh, il panico, eh, volevo smettere di suonare, arrivai a casa e non sapevo se chiudermi da mattina a, a notte a ristudiare a praticamente le fondamenta oppure se buttare a tutti i bassi che, che ho, optai per fortuna per la prima e quindi il succo del discorso è che avevo studiato tanto ma avevo studiato male, ovvero... Non avevo delle basi solide eh, sulla parte ritmica che essenzialmente il nostro strumento è la cosa primaria, la cosa principale. Quindi, eh, ovvero mh, tutti gli strumenti, <ride> è bene avere una ritmica molto solida, non solo nel basso. Comunque, noi parliamo di basso, per cui cosa feci allora? Eh, io mi organizzai con mh, tre o quattro. Ehm, tipi di studio che vi mostrerò oggi in anteprima, poi andrò più nei dettagli, eh, basati in primis sul eh, registrarsi. Come vi dicevo appunto prima, potersi registrare, eh, se non avete la possibilità, è la cosa migliore perché solo riascoltandosi ci accorgiamo di tutto quello che mentre suoniamo è impossibile, che il nostro orecchio... Eh, insieme al cervello che deve pensare a cosa sta facendo riesca a stabilire tutto quindi riascoltarsi è un, veramente il, il consiglio number one eh, quindi se non avete modo di registrarvi vi consiglio ancora una volta l'acquisto a po', veramente pochi, pochi euro di una scheda audio come può essere questa che è interessato, vi mando magari il link semplicissima, si connette con l'USB al computer e siamo già pronti per registrare, basta un programma. Ora io con Mac uso Logic, eh, ma ci sono anche con Windows, c'è cioè Audacity gratis, ce cioè, ne sono tanti insomma. Eh, quindi il primo passo è essenziale, come eh, trovare un modo per registrarvi quindi con pochi poche decine di, di euro, ve la, ve la potete cavare con un'ottima sì, trelarge sì. scheda audio. Eh, poi, secondo passo, suonare. Eh, ci sono anche molte app, anche qui poi magari vi faccio una, una lista. Eh, al mio tempo iniziavano a esserci, ma insomma, eravamo ancora all'albore, quindi ora sono molto più, eh, ovviamente, avanzate di, di livello. Nelle quali eh, possiamo sia con lo strumento, quindi c'è un metronomo che ad esempio ti fa una battuta suonata, poi si ferma una battuta, poi riprende una battuta, oppure potete scegliere voi ogni quanto eh, zittillo, diciamo, tipo due battute col click, una senza, e l'obiettivo è quello di continuare a suonare ottavi, o le terzine, o figura ritmica, ehm, continuando ad andare a tempo, quindi ritornando precisi sul click successivo. Eh, spiegarlo a voce non è semplice, quindi anche questo vi farò degli esempi nel PDF allegato e vi dico meglio... ho degli esempi anche audio collegati e vi dico meglio quali sono queste app. quindi Uh, come cominciare uh, secondo me le cose migliori sono sempre quelle più semplici quindi ad esempio partire dagli ottavi uh, e non fare caso uh, questa è una cosa molto importante non fare caso solo che siano a tempo ovvero posso suonarli uh, parlo sempre uh, a, a tempo facciamo conto che io abbia un timing perfetto però posso suonarli staccati, ovvero non staccati, posso suonarli leggermente eh, in anticipo sul click, eh, leggermente eh, interpretandolo, leggermente eh, come dire, tirare indietro, tutti gli elementi comunque, mh, che io eh, prenderei considerazione uno dopo l'altro, quindi dedicherei il giusto tempo a ogni cosa. E poi i brani. Ora c'è la fortuna di trovare eh, anche proprio i brani originali, oppure se me lo chiedete le basi, ne ho tantissime, senza basso, quindi prendere dei brani semplici, e questa eh, è la cosa migliore perché ci divertiamo, suoniamo e allo stesso tempo studiamo e eh, Cerchiamo di migliorare ora. Io ho preso il riferimento al Bibretto Take che è un, un ottimo esempio, perché eh, se ascoltate la traccia di Sting isolata che si trova su YouTube, ehm, sentite quanto è importante il portamento degli ottavi. Il Bibretti Take, voi mi direte: sì, è un brano semplice tutto ottavi. Innanzitutto ho scoperto che eh, sono due tracce una di basso e una di contrabbasso eh, sovrapposti diciamo nel quale una fa la figura degli ottavi col basso e una fa la figura della cassa col contrabbasso eh, non eh, mi ricordo insomma vabbè. Eh, quindi prendere dei brani senza basso e registrarli quindi impararli, registrarli, riascoltarsi e vedere quali sono i punti eh, dove siamo un po' incerti o comunque, eh, ad esempio, il mio programma preferito Logic permette, una volta registrata la traccia, di metterla, come si so dire, in griglia, ovvero eh, ogni battuta vediamo come abbiamo, dove abbiamo suonato esattamente le note, ad esempio nel caso delle ottave, dividiamo la battuta in ottave e vediamo se siamo centrati oppure se, se balliamo un po', eh, quindi anche questo magari, non eh, so se con i programmi che usate voi c'è cioè questa funzione però è molto utile. però ripeto, eh, anche solo registrare e riascoltarsi col metronomo è già un'ottima cosa. Eh, altro tipo di studio è quello della del cosiddetto solfeggio ritmico. Per me ho passato de degli anni, proprio dopo già aver studiato il solfeggio, parlato, il solfeggio cantato molto meno, eh, mi buttà sul solfeggio ritmico, che non è altro che eh, delle paginate eh, di roba su una nota sola, però con tante figure ritmiche, le pause, e questo vi aiuta non solo nella lettura, ma appunto anche nel, uh -huh. nella, qui, nella padronanza de, della ritmica. Anche qui c'è un, un libro che eh, secondo me è ottimo. È la scuola che ho frequentato io. Vi metto tutto comunque. Spero di ricordarvi. Metto tutto nel PDF. E, quindi, eh, ad esempio, facciamo. Un esempio con il click, 120, per esempio, potete iniziare appunto da un quarti. Oppure sulla solta nota. Suonare gli accenti diversi, ehm, oppure le notali. Provaré con un dito solo. E se il click insomma, vi fa da, quasi da batteria quindi potete divertire anche eh, sperimentando, inventando e ehm, alzando di livello piano piano ehm, Diciamo, l'asticella della difficoltà de degli esercizi, Quindi, il trono. Ehm, questi sono i primi consigli che mi sento di darvi. Ehm, sicuramente mi verrà in mente altre roba e ancora non ho avuto modo di organizzare bene questo tipo di lezioni e effettivamente è un argomento che ahimè ho trattato molto poco, ehm, perché fondamentalmente. Eh, non avendo mai seguito un, un vero corso riguardo di, di, di alla ritmica, eh, non è neanche semplice spiegarlo eh, agli altri cioè pur essendo consapevoli di tante cose spiegarle è sempre una cosa più difficile è un argomento delicato e importante come questo prima di fare dei danni a qualcuno eh, preferisco organizzare meglio, organizzare bene, con calma le lezioni quindi forse ne verrà fuori un mini corso, ora vedremo un po' quindi per oggi è tutto ragazzi, come sempre trovate tutto allegato qui sotto pdf, eh, metronomi, eh, consigli vari e vi aspetto poi alla prossima lezione. Continuate con le richieste sia di brani sia di lezioni, di argomenti, di tutto, che è il mio pane quotidiano e mi sta dando tanta soddisfazione e tanti stimoli. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video.